Questa è la parte delle norme, alcune norme che vengono citate per le cappe, quindi la UNI EN ISO 14344 per la parte della conta cellulare, quindi la classe di pulizia ambientale, la EN ISO 12469, velocità downflow, barriera frontale, rumorosità, le cita diverse, Dispreccio, abbiamo la NSF-49 che è sempre per la velocità da un frontale e rumorosità, ve la riporto nella tabella, vedete che c'è la NSF-49 USA perché praticamente è quella americana e ci sono delle verifiche, delle prove che io faccio in combinato, in parallelo, dove viene utilizzata la NSF-49. Proprio ieri parlavo con un cliente perché praticamente stanno importando, hanno bisogno proprio all'istituto Superiore di sanità che eh, ogni tanto mi chiamano per la consulenza e mi hanno chiesto con K dove, dovevano utilizzare e per una lavorazione molto particolare del gruppo Rischio 3 e stavano importando delle cappe americane e che sono normate secondo la NSF 49 ma sono infatti gli ho chiesto poi maggiori dettagli che adesso ancora non ho ma sono cappe chimiche con la certificazione NSF 49 per la parte biologica che dovrò vedere però per dirvi che insomma, potreste trovarla e comunque c'è vi consiglio di prenderla leggerla perché alcune prove e test vengono eseguiti secondo l'NSF 49. Poi abbiamo la GMP Annex 1, conta particellare, idem, sempre all'interno delle classi di polizia ambientale, ma non solo, poi ovviamente c'è anche la parte biologica e microbiologica e quindi le Annex 1 parlano anche del fatto che le cappe in classe 2 ISO 5 devono, essere, devono avere minore di una unità formante colonia in termini di... Eh, a livello microbiologico, quindi se uno fa un campionamento aria o superfici con tamponi o con SAS, praticamente io devo avere come riscontro massimo un'unità formante colonia. Già due unità formanti colonia mi manda fuori classe la K, la UNIAN ISO 11202 per la luminosità. La ISO 14698 per la parte di biodecontaminazione, che definisce il grid A, B, C, D. In genere la K, ISO 5, classe 2 che noi gestiamo e, se, e conosciamo, sono in grade A. Le DIN 12980, invece, sono le cappe per i citotossici e le linee guida ISPESL. Questo insomma per darvi un po' un piano generale.